Come si applica una licenza Creative Commons? Eh, se voi siete dei creativi e credo che una pratica come questa, soprattutto quelli che verranno domani poi a seguire i laboratori e, le, e la parte di consulenza, saranno, sarete interessati a capire come si applica una licenza Creative Commons. Qua ho bisogno di andare sulla rete. Vi faccio vedere semplicemente il sito creativecommons.org. e andiamo sulla sezione share your work, cioè condividi il tuo lavoro. Cioè io sono un creativo che vuole diffondere la sua opera con una licenza Creative Commons. Cosa succede? Che, allora, in realtà voi adesso siete in una situazione per cui dovreste avere gli strumenti sufficienti per sapere già qual è delle sei licenze quella che fa il caso vostro, però uno che non ha avuto la fortuna che avete avuto voi di seguire un seminario come questo, eh, non ha molto di mistichezza no? con queste sei versioni, queste, le clausole, i simbolini, quindi per orientarsi, per orientare questi utenti, Creative Commons ha creato un, una diciamo procedura guidata. Eccola, si apre, okay. Praticamente cosa, cosa succede? Creative Commons vi fa due domande, voi rispondete a queste domande e sulla base della risposta vi dice qual è delle sei licenze quella che, quella che si adatta alle vostre, ai vostri desideri. Vedete, dice... Dopo vi faccio vedere, anzi, zoom un attimo così lo vedete subito. Eh, consenti che vengano condivisi adattamenti della tua opera? Sì, no, sì, fin tanto che anche gli altri condividono allo stesso modo. Queste sono le tre opzioni. Se noi cambiamo, vedrete che sotto il login cambia. Visto che è comparso il, il condivido allo stesso modo, la C rovesciata. Oppure no, mi mette il login del non, non opere derivate. Se aggiungo, se cambio anche qua, cioè permetti che la tua opera venga utilizzata a scopi commerciali. No, mi compare il simbolino del dollaro, del dollaro barrato, che è il simbolo del non commerciale. Poi, cosa succede? La, questa procedura guidata ci dà anche una stringa di codice HTML, adesso qua bisognerebbe avere un po' di competenze informatiche, magari alcuni di voi ce le hanno e possono capire. Praticamente noi prendendo, in questa, in questa stringa di codice ci sono tutte le informazioni che, che, che sono arrivate da queste risposte, sotto forma di linguaggio di, di metadato, si dice tecnicamente, quindi io posso infilare questa stringa di metadati nel, nel footer della mia pagina web e quindi sto dicendo, automaticamente compare, compare questo, questo disclaimer, che è, è diciamo questa anteprima nella, nella pagina web, ma soprattutto la presenza di questi metadati permette ai motori di ricerca di percepire che in quella pagina c'è una licenza Creative Commons, Ok, quindi vuol dire che Creative Commons sostanzialmente non fa un'opera di raccolta delle opere. La, il database di Creative Commons è il web, è la rete. I motori di ricerca, poi, se l'autore ha, ha lavorato correttamente, sono in grado di sentire, di percepire fin dall'inizio se in quella pagina c'è una licenza Creative Commons, c'è un contenuto con una licenza Creative Commons o meno. Ok, e infatti, se noi adesso ci spostiamo di là, cioè lato, vado ritorno alle slide, cioè come trovo. Quindi se io, se sono un utente che ha bisogno di cercare un'opera sotto licenza creative commons, ad esempio facciamo un esempio concreto, vogliamo fare il video di questa conferenza, però vogliamo fare un montaggio un po' carino con una sigla e un sottofondo musicale eh, ci serve della musica che sia rilasciata liberamente, perché non è che posso prendere liga bue e mettercelo sotto, perché poi quando vado a metterla su youtube, youtube mi fa comparire il segnalino rosso con scritto ciccio questa cosa qua non la puoi caricare perché c'è della musica coperta Ok? E quindi dovremo andare a cercare della musica in cui che, che è stata rilasciata con un, una licenza che consente questa attività e anche qui cosa faccio vado sul motore di ricerca fatto da creative commons che altro non è vi faccio vedere lo trovate qua search the commons non è altro che un motore di ricerca cioè nel senso che che cos'è di diverso dagli altri motori di ricerca che ha questa spunta vedete questi questo filtro, I want something that I can use for commercial purposes, oppure I want something that I can modify, adapt or build upon, cioè voglio che mi dai qualcosa che possa essere usato a scopo commerciale e che possa essere modificato e possa essere utilizzato per fare opere derivate. Se io clicco qua e poi metto, non so, il tipo di musica, inserisco delle parole chiave per cercare questo brano musicale, lui mi andrà a cercare solo la roba che ha questa caratteristica. Perché? Perché... Grazie a quello che vi ho detto prima, grazie ai metadati presenti nelle pagine. Adesso vi scoprirò, vi, vi, vi mostrerò l'arcano, che in realtà questa cosa qua la fa già Google. Solo che Google, il signor Google, ci ha nascosto il, il tastino che c'era fino a qualche anno fa, ricerca avanzata, non so se ve lo ricordate. Sotto c'era ricerca avanzata. Adesso dobbiamo andare Dobbiamo andarcela a cercare noi. Advan la ricerca avanzata di Google che vi consiglio di usare sempre, cioè, salvatevi, fatevi un... un, un un bookmark qua in alto per arrivare a google ricerca avanzata perché è o molto più performante del google generico perché perché ci permette di, di calibrare la ricerca in modo super super chirurgico cioè posso scegliere di escludere alcune parole chiave di ad esempio cercare solo sui siti in una lingua voglio solo siti italiani, è inutile che mi va a cercare su tutto il mondo perché tanto devo cercare un articolo su una storia locale quindi o su un autore solamente noto in ambito locale, quindi è ovvio che sono solo siti italiani oppure eh, mi, mi permetti di cercare su un singolo sito, su un singolo dominio, è altra cosa che uso spesso no? perché spesso i sistemi di ricerca dei siti sono fatti male, invece Google gli dici di cercare sotto quel dominio lì e lui ti trova la pagina ok, ma quello che volevo farvi vedere è esattamente l'ultimo l'ultimo dei filtri che è questo qua, diritti di utilizzo vedete che Sostanzialmente le opzioni, cioè, se sì io non, non dico nulla, lui mi darà tutte le, le opzioni, ma se io inizio a indicare uno dei quattro, sostanzialmente vedete che corrisponde a quello che abbiamo visto prima, no? In Creative Commons, cioè risultati utilizzabili e condivisibili liberamente, risultati utilizzabili e condivisibili liberamente anche a scopo commerciale, e poi anche modificabili liberamente. Ok? Quindi questa roba qua la faceva già Google, e lo fa anche con le immagini. Se voi andate su Google Immagini, ehm, andiamo su Google normale cerchiamo una bella foto, quindi Google normale, vedete che è sparito il, il tastino qua, c'era una volta ricerca avanzata, e cerchiamo, anzi andiamo su immagini, Google immagini, e cerchiamo una bella foto di mercatini di Natale Bolzano, va ah, che bello, ok, no perché ve lo faccio, Perché ve lo faccio come esempio, io devo fare una, eh, sono, che ne so, un bar e voglio fare una locandina di un evento legato ai mercatini di Natale. Cosa faccio? Vado su Google e prendo la prima che mi piace? Eh? E Invece vi assicuro che il 90%, il 90 fa così, però ecco, mi, mi, fa, mi fa piacere che abbiate detto no. ecco, Non funziona che prendo la prima che mi piace. Perché? Perché la prima che mi piace, che non so, è questa. Per zoomare, per farvelo vedere, eh, non lo vedete perché è scritto qua male le immagini potrebbero essere soggette a copyright, cioè Google te lo dice pure, cioè quindi non è che, e infatti probabilmente se noi apriamo la pagina, visita, la, vai, eh, si sarà sotto un bel copyright della, che so, dell'agenzia che ha fatto la foto, e qua sotto c'è sempre, ah ma non c'è scritto nulla, non è vero che non c'è scritto nulla, perché se poi vado a credi, credits, c'è credits, ci sono indicati, vedete, di chi sono i diritti, probabilmente azienda del soggiorno del turismo di Bolzano, è il proprietario del sito e quindi anche delle foto. O, quantomeno, si è fatto dare una licenza dei fotografi che hanno fatto la foto. Non mi interessa, però io non posso usarla solo perché è lì. ok Invece, cosa potevo fare? cercando, Io ho cercato genericamente Bolzano Mercatini di Natale, c'è strumenti, vedete che strumenti mi compaiono una serie di filtri, per cui dimensioni, colore della foto, tipo di foto, ora scattata, ma c'è anche i diritti di utilizzo. Quindi non devo neanche andare a cercarlo sulla ricerca avanzata, ce l'ho già qua sotto. E vedete che io comincio a dire: visto che sono un bar e devo fare un evento a scopo commerciale, devo chiedere, devo utilizzare una foto che vada a finire su una locandina a scopo commerciale, e quindi deve essere eh, libero di utilizzo, eh, con modifiche, perché probabilmente nella locandina io dovrò anche schiarirla, ritagliarla, farle qualcosa. E quindi questa è: vedete che sono sparite quasi tutte quelle che mi piacevano, Eh, lo so, ragazzi, la vita è difficile però è così e la, la, se non vi piacciono l'alternativa è l'altra eh. prendo quella che mi piace mando una bella email all'azienda all turistica sì. e gli dico posso usarla? magari mi dicono di sì eh. cioè non vi voglio allarmare cioè magari mi dicono prego non c'è problema utilizzala perché tanto sono foto che abbiamo fatto fare apposta per gli, gli eventi però dovete farlo perché se no andate a finire come è finito un, un, un mio collega un fotografo che si è trovato qua a Bolzano eh, a un certo punto su un autobus una pubblicità era di un evento non posso dire quale molto importante qua a Bolzano la foto, una sua foto scattata da lui in formato 2 metri per uno sapete le pubblicità sugli autobus no? Eh. e lui ha detto ma aspetta un attimo ma dov'è che l'hanno trovata? è eh, perché lui rilasciava le, le, le immagini su eh, Wikimedia Commons e, e quindi è, un, è una, un repository dove si pubblicano immagini e, e probabilmente l'agenzia che ha fatto quell'immagine con quella fotografia, ingenuamente pensava che, visto che era su, Wikipedia, su Wikimedia Commons, fosse libera. E infatti era libera nel senso che c'era una licenza Creative Commons, quindi lui non si, no, non si sarebbe nemmeno tanto indispettito del fatto che, che, che avesse usato la foto. Il problema è che non hanno citato l'autore, che era l'unica clausola mm. che, che la licenza Creative Commons imponeva. Però ecco per dirvi come faccio lì abbiamo fatto una lettera di diffida e alla fine abbiamo ottenuto un, un simbolico risarcimento del danno ma quello che il fotografo voleva più che altro era una di, un comunicato di scuse dalla, dalla società che poi si è scoperto non essere neanche quella che organizzava l'evento ma era l'agenzia che aveva in, in esclusiva alcuni ospiti che aveva fornito le immagini però ecco, per dirvi che non c'è bisogno di andare tanto lontano, era un fotografo di Trento che ha, ha, ha scoperto questa cosa a Bolzà, venendo qui a Bolzà. Ok, eh, io arrivo un attimo perché così era per dirvi che io in realtà ho finito, quindi adesso potete fare tutte le domande che volete, se siamo in ritardo di soli 5 minuti, quindi siamo stati anche bravi, vi invito, se vi è piaciuta questa, questa mia esposizione, a seguirmi sui social, soprattutto Twitter e Facebook, e poi vi terremo aggiornati sul, sul video, no? Questo spero sia andato a buon fine. Sì. <ride> Grazie per, per il conforto. E, e, e, e niente, alla prossima, nel senso che, cioè, a disposizione a domani, ovviamente, per, per, per chi vuole sottoporre. Perché sicuramente adesso possiamo rispondere a qualche domanda. Però, se uno ha dei casi concreti, come ho già spiegato agli organizzatori, ovviamente c'è bisogno di quel minimo di tempo. Abbiamo detto che gli slot sono di almeno mezz'ora. A volte mezz'ora è anche poca, però almeno ho il tempo di star seduto e guardare magari dai documenti e ragionarci con calma. Allora per la consulenza vi rimando domani mattina, per dibattito culturale e curiosità siamo qua ancora adesso. Intanto grazie.